Buongiorno a tutti, sono Panzeri Gianluca della Pamalegno Legno di Montevecchia, la nostra ditta creata dai nostri genitori, la ditta è stata creata da, da mio padre e il padre del mio socio, Maggiori, eh, siamo una ditta di Falegna Maria aperta a 360 gradi. massello e non, materiali prefiniti, nobilitati, mobili a disegno. Realizziamo eh, tavoli e come potete vedere, siamo qui nella nostra parte dell'esposizione dell'antiquariato con tutti i mobili che abbiamo, abbiamo restaurato e pronti, pronti per la vendita. Allora, questo mobile originariamente era incassato in una nicchia nel muro e come potete vedere, non ha né spallette né niente proprio perché c'era un muro che arrivava fino al limite dell'anta e dato che deve essere messo fuori all'esterno e deve rimanere tutta vista stiamo ricostruendo le varie parti come potete vedere è stata preparata ieri con tutti i profili incollati e ora andremo a posizionarla sulla spalla Il risultato finale sarà questo. Come potete vedere, da questa parte abbiamo già messo una spalletta nuova il noce massello con i bordini di massello salumati. E ora andremo a, a togliere queste viti vecchie e perché dovremmo sostituirle proprio per fissare, per fissare meglio la l'antina. Si fa sempre fatica con, a, a togliere le viti vecchie perché spesso sono, sono spanate ci capita spesso di avere questo tipo di problemi soprattutto con le viti a taglio dei mobili vecchi come si faceva una volta. Proviamo a usare questo tipo di puntalini. Vedere le viti escono molto più facilmente. Ora dobbiamo sostituire questo fondo del cassetto che come potete vedere è tutto rovinato, tutto spaccato e andremo a togliere queste viti spanate come potete vedere non ha presa proviamo a usare questo tipo di puntalini come potete vedere la differenza Avitation, addirittura non si stacca, fa talmente presa che non si stacca la vite, questo puntalino che usiamo di solito ed è completamente rovinato, spanato, mentre questo, rivestito al diamante, è rimasto integro e ha una, una maggiore presa. L'acrino per testare la, la presa di, que, di questo tipo di puntalini ci ha suggerito di fare questo tipo di test proviamo con un puntalino nostro comunemente che usiamo come potete vedere la vite parte ora proviamo questo tipo di inserto, HDC VLT come potete vedere la vite non si stacca Questo tipo di inserti non li conoscevo e ora che li ho provati, come avete potuto vedere anche precedentemente dai vari test, hanno una presa maggiore, quindi inizierò a usarli.